amici di Planet Spin benvenuti a questa nuova avventura di pesca oggi siamo in costa della sorrentina e faremo un tentativo di pesca dal kayak e cercheremo di fare un po' di traina con il vivo le condizioni meteomarine non sono ottimali abbiamo giusto un paio d'ore di tempo prima che eh, le condizioni volgano verso il cattivo tempo si alzi il vento il mare quindi approfittiamo di queste prime ore della giornata per cercare di andare in pesca ecco metterci in pesca correttamente fare un po' di vivo e iniziamo a fare una piccola sessione di traina appena giunti sul posto la prima cosa da fare è allestire il kayak e pian piano montiamo tutte le attrezzature che servono per la nostra battuta di pesca e ci approntiamo ad aggiungere il varo approfittiamo di questo video Vi faccio vedere anche del il mio kayak, come lo assembro la prima cosa da fare montiamo la batteria a prua nel gavone di prua e ho due connettori perché uno è collegato all'ecoscandaglio e l'altro alla vasca del vivo la vasca del vivo ci servirà oggi speriamo di fare il vivo ecco. siamo nel sistematico questa è la ragaia di sicurezza sempre con noi L assembliamo la mettiamo qua la installiamo dopo le pinnette le mettiamo tutto questo questa detina la pagaia laccio di sicurezza saliamo il motore Mi permette di alzare il motore quando sparo e quando ritorno in acqua. Mettiamo il cavetto sulla batteria. Batteria ultralight del nostro amico Gabrieligneo. Se volete i contatti vi lascio il link in descrizione controlliamo che sia carica, 14, assolutamente carica, mettiamo i morsetti, facciamo una prova, operativo. addio portaganne. fino al portacane gli mettiamo l'accetto di sicurezza delle, delle pedali Andiamo avanti Questa è la mia vasca del vivo Autocostruita La mia opera ingegneristica Grazie. il vino salvataggio ce lo mettiamo dopo l'altro porta canne ok di sicurezza per le canne sono indispensabili ecco scandaglio Lorenz Una sede economica ma per quello che devo fare io va più che bene saliamo il cavetto della corrente e poi c'è anche il cavetto della, della sonda Facciamo il check di funzionamento, si è acceso, ok, luminosità al massimo, ok, lo spegniamo e lo accendiamo dopo, pronto all'utilizzo, andiamo avanti. Radiolina. Alle 16, an sempre attivo, Mettiamo a bordo, supporto telecamerina. Tagliamo anche questo. pronto all'utilizzo ecco si è dei viveri questa è la cassettina nell'occorrenza oggi ci servirà come vasca del vivo l'acqua la mettiamo avanti i waters ce li mettiamo prima di parare questa è la la pompa di sentina che ci servirà per caricare l'acqua questo è il carico e qui c'è il cavetto fatto io l'impianto per fissare la pompa di sentino, vediamo se funziona accende ok, mettiamo qui sotto la pagata la caliamo dopo prende, adesso prende la sabbia la del vivo pronta qualche cima di sicurezza forbici ci mettiamo qua ora ci mettiamo i waters. Okay. waters abbiamo messo i waters abbiamo messo i waters per il varo ci mettiamo il giubbino di sicurezza delle nostre uscite e siamo pronti al varo andiamo liberiamo la pagaia che ci servirà per fare i primi metri una volta arrivati in acqua con la pagaia pronti al varo Yeah. <laughs> che pagaiate, ci portiamo po fuori in modo che possiamo mettere i nostri pedali senza rischiare di toccare a terra. siamo leggermente, siamo già in acqua. Ci spostiamo un po' dalla scogliera. i pedali che la bagaglia per, per spostarci appena in acqua ora riposo la bagaglia nel suo alloggiamento e calo il motore La Londra, Okay. Siamo appena fuori dal porto, mettiamo in sicurezza, in modo che eventuali onde non ci possano andare verso riva, verso, verso terra, e ora montiamo le canne, no? le prime due canne che monto sono per fare il, il vivo, quindi ho preparato la classica matassina per le aguglie, la mettiamo su una canna mentre sull'altra gli metto il sabbichi con un artificialino oppure un jig, in modo che se andando nella zona di, eh, di pesca, ecco, vediamo che una mangianza, ci calo direttamente con il sabbichi, magari per fare qualche sgombro, sugarello. La prima canna, la più leggera, gli metto la matassina. Questa è una canna che io ho a bordo, è un po' una canna tutto fame. Eh. Abbiamo la matassina già pronta. La facciamo andare 20 metri, 30 metri dietro il caia e la mettiamo in pizza. Regoliamo la frizione, in caso ci sta qualche aguglia a parte la frizione. Allora, siamo in pesca con la canna, con la matassina. Nel frattempo inizio a caricare un po' d'acqua nel, nella vasca del Vivo. con la pompa di genetina. Tipo il bottoncino. Nella vasca del Vivo inizia a caricare acqua. Nel frattempo se facciamo una guglietta, uno sgombro, un zuccarello avremo dove riporlo l'altra canna, la cannetta al traine è pronta e monto l'altra canna gli metto un sabbiki un sabbiki classico in modo che se trovo qualche mangianzina ci fermiamo scaliamo un po' la, la nostra la nostra lenza magari con un jig in coda al sabbiki riusciamo a pescare in verticale potremmo riuscire a catturare qualche sgombretto magari o con il sabbico oppure direttamente con l'esca terminale o il jeep in questo caso molto facile, c'è un moschettone nel frattempo vi ricordo che io sto usando il motore quindi ho sia le mani libere per armare le canne e non devo nemmeno preoccuparmi di, di, di, pagare, di pedalare ecco, con le pinnette perché è il motore che fa tutto con il timone invece regolo la direzione ora ritorno verso il porto perché se c'è qualche guglietta solitamente è proprio nei, nei paraggi del porto nel frattempo continuo sempre a montare la cannetta e gli metto un jig in coda allora ecco la seconda cannetta le sabbichi e il jig in coda anche questo la mettiamo in pesca Un giro di perlustrazione nella zona portuale, ecco di, di fronte al porto, però né con la canna, con la matassina, né con il sabbighi ho avuto la possibilità di fare il vivo. Ora mi sposto leggermente più a nord di questo, di questo punto e sempre con l'aiuto dell'Eco Scandaglio cerco di trovare qualche palla di mangianza che ha una marcatura sull'Eco Scandaglio in modo da poter calare il, il jig e riuscire a tentare di fare qualche sugarello perché aguglie stamattina non se ne vedono e dobbiamo tentare di fare il vivo altrimenti non possiamo andare in pesca quindi il, il primo passaggio che, che è fondamentale per questa uscita è riuscire a fare il vivo non è affatto scontato e dobbiamo provarci ecco ora ci facciamo ancora qualche giro di perlustrazione una scandagliata su questo punto Mentre continuiamo a scandagliare la zona, facciamo anche colazione. Un bel tramezzino a salame. Eh, una leggera marcatura sul fondo, la prima di stamattina. Prova ad arrivarci, 32 metri. Ma poca poca roba. È difficile quando sono queste condizioni così che è l'unica marcatura, forti pesci, sono pesci troppo appallati sul fondo, però... non ci credo tanto, dico la verità, però ci devo provare. Aspettiamo che riesca a raggiungere il fondo e poi iniziamo il recupero. Notiamo che alla canna abbiamo innescato un sabbiti e a terminale un jig da una ventina di grammi Siamo Mi Non ci credo Non ci credo non ci credo che è un pesce. Ma non tira. Ne su senza scodate, senza niente. Che cos'è? La tracina malefica. No! Si voleva mangiare il mio panino! Eh. Non se ne vuole andare, vuole restare a bordo! guardate che vivacità lo faccio andare via attraverso i pedali dai e basta che non ci punge via ahi eh non vuole andare via eh la tracina si è affezionata e andate allora maledetta dracina raggiungendo questo spot sono un po' infreddolito è praticamente l'unico posto in zona dove ci sono un po di barche è proprio sotto questa punta di questo sperone roccioso qua e scandaglio purtroppo è piatto non mi dà nessun tipo di segno di attività in, in profondità ancora a fare qualche cala però ormai la giornata è quasi compromessa sta girando il vento quindi le condizioni di medio marine stanno peggiorando oggi è andata così credo Vediamo se, sì, vediamo la nocchia, 10-15 metri d'acqua. Sinceramente non lo so Anzi no, sono due tracinone, Tre tracine Tre tracine Non so se si riesce a vedere Sono tre tracine <ride> Guardate Cioè questo è un posto a tracine Volete un posto a tracine? Eccolo qua Sono tre tracinone Che mi fanno anche paura Guardate, cioè questo è un posto a tracine. <ride> è diventata la tracina dei Allora la nostra pescata è quasi finita e, diciamo come esito dell'uscita dell veramente pessima è ecco, finita a tracine però comunque è, è questo no? quando si esce dal, dal kayak chi ha il kayak lo sa bene Devi fare una sola tecnica di pesca, cioè devi eh, preventivare che cosa vuoi fare durante l'uscita in modo da poter fare anche la selezione delle attrezzature da portare a bordo perché lo spazio è ridotto, ecco, e, qua, e poi con così poco tempo a disposizione non hai il tempo di riuscire a fare con precisione con efficacia ecco diverse tecniche di, di pesca eh, almeno per quella che erano le uscite, le, il tempo che avevo in questa uscita ecco potevo fare eh, poca roba ecco quindi ho provato a, train, a a fare il vivo per fare un po di train col vivo però non ci sono riuscito eh, le condizioni medie non mi hanno aiutato ora tornando verso la zona di Varo eh, mi fermo ancora qualche po' di, di minuti ecco, prima che il vento peggiori le situazioni meteomarine di oggi eh, provo a fare ancora qualche incalata eh, sinceramente mi aspettavo di meglio eh, però comunque la pesca è questa, ecco, se tu non vuoi rischiare il cappotto devi stare a casa e se, non puoi, se, diciamo, se vuoi fare ogni volta le, le pescate eh, con le condizioni giuste, con eh, il meteo giusto, il mare giusto e eh, che i pesci collaborino, eh, diventa sempre difficile chi va a pesca lo sa che non sempre si riesce a trovare eh, il tempo utile per fare tutto nel migliore dei modi per cui comunque l'importante è provarci, io vi ho portato con me in questa avventura di pesca Spero che vi sia piaciuto il video, se volete lasciate un like, magari iscrivetevi al canale per essere aggiornati con i prossimi inserimenti. Eh, noi ci salutiamo, come sempre, grazie per la visione e un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Siamo al rientro. Prendiamo il motore, alziamo il motore prendiamo i pedali alziamo il timone e paghiamo fino a riva è lontano eh? <ride> Siamo arrivati... arrivati.